Such O-O as- <laughs> Aspetta, aspetta, torna indietro un attimo. Ecco, ecco, fermo. Cazzo, è lui. No, non ci credo. Eh sì, invece è invece proprio lui. Cioè, questo dopo tutto quello che ha fatto, con te la gente che lo sta cercando, se ne va ancora in giro così tranquillo. Te avevo detto che non c'era da fidarsi di questo tizio. Cioè, la storia della doppia identità mi era puzzata fin da subito. Cosa ne pensi? Ma, buono... Cioè sensato però alla fine con quella storia della doppia identità mi hai perso, non ci ho capito un cazzo. Eh ma è la parte più importante di tutta la cosa, come faccio a mollarla? Sì ma ho capito, ma eh, cioè tu mi prendi per mano, mi spieghi la storia e poi su questa cazzo di doppia identità mi perdi. Non capisco perché. Eh se... ma è proprio qui che ti sbagli, lo spettatore bisogna prima prenderlo per mano, poi mollarlo, tradirlo fargli perdere qualsiasi speranza, ucciderlo e alla fine prima che lui non voglia più andare avanti lo riconquisti, lo riprendi per mano. Sì, ma questa fine arriva prima perché quando tu mi maltratti, non mi spieghi, eccetera, io perdo, spengo il video. Amico, pure. si vede che ne devi imparare di cose perché non, non importa quanto tu lo tradisci, quanto tu gli fai perdere qualsiasi speranza, l'importante è che semplicemente lo... Dai. Ma porca di quella, porchissima! Dai, oh! Ma che cazzo è Questa sta roba che viene fuori adesso? Cazzo! Cazzo! Ma tu come la vedi? Perché? Ah, perché sono curioso! Come curioso? Ah, sono curioso di sapere la tua opinione cioè alla fine gli oggetti non sono altro che punti di contatto sono come boh, semi certezze del, del fatto che stiamo vivendo nello stesso mondo nello stesso luogo Se so. vuoi posso provare a spiegartelo però c'è cioè, una grande differenza tra come la vedo io, come la penso e come poi riesco a dirtela Sì, ho capito però eh, non ti sto semplicemente chiedendo la verità cosa! Come... Ma la verità è così inverosimile che devi riempirla di balle per renderla credibile Sì, ho capito, ma la verità, nuda e cruda, la verità è il punto di partenza del pensiero O oh no? E tu come la vedi? Io? Io penso che voi non sappiate che sono io